I progetto in appalto in questi giorni non interessano a noi della riserva naturale perché interessa un piccolo tratto che è all'inizio della costa, invece noi a suo tempo il progetto era un progetto unico che eh, impegnava anche i comuni di Capaccio e di Eboli che sono sede della Riserva Naturale Foce Sele Tanagro, un'area protetta, un sito di interesse comunitario eh, che quindi è tutelato a livello europeo e, eh, secondo noi il progetto eh, comprometteva gravemente l'habitat di quel luogo perché comprometteva le dune, comprometteva le, distruggeva quindi le dune anche nella fase di canterizzazione avrebbe creato molti problemi alla, alla, alla, alla, alla conservazione delle specie vegetali e animali che, che vivono lì. Quindi ci siamo opposti e eh, pensiamo però che accanto in, più in generale proprio per risolvere un po' il problema e per mitigare gli effetti dell'erosione costiera è molto importante intervenire sui fiumi quindi migliorare la qualità proprio della manutenzione dei fiumi che molto spesso non viene, non viene effettuata per fare in modo che anche il trasporto solido quindi tutti i sedimenti arrivino fino al mare quindi riescono a, come dire, a arricchire la quantità diciamo, di sabbie che, che ci sono sulle coste evitando poi anche di dover fare interventi interventi tampone come sono i ripascimenti o altro che poi dopo un po' di anni vengono meno e quindi bisogna rifarli, quindi chiaramente spendendo risorse pubbliche.